c'è la musica un po' spagnoleggiante, benvenuta assolutamente sì, buonasera, buonasera a tutti <ride> grazie per essere qui e negli studi di Radio Radio ho già dato i riferimenti per quanto riguarda i messaggi, le 775 104-500 perché per chi ci conosce questa è una possibilità per interagire direttamente con le istituzioni per rispondere anche alle loro eh, curiosità, ci potete ascoltare, lo sapete, ci potete vedere sull'826 di Sky ma se avete voglia scaricate subito l'app qualora non l'abbiate fatto perché noi possiamo essere anche lì direttamente eh, collegati con, uh, con voi e allora non perderete neanche un istante uh, della nostra trasmissione. Assessore, da dove vogliamo partire? Dalla strettissima attualità? perché qualcosa di importante poi magari ci torniamo più nello specifico nella seconda parte della nostra eh, conversazione del nostro dibattito di oggi ovviamente però ovviamente gioco forza andiamo appunto sulla strettissima attualità un po' perché arriviamo eh, da un dibattito forte da dopo Radio Radio Lo Sport perché è stata una giornata importante l'ennesima a quanto pare sul fronte del Stadio della Roma e poi perché c'è stata anche una protesta che si è inscenata in Campidoglio e che riguarda anche il il trasporto pubblico, quantomeno una società di manutenzione, in qualche esatto. modo collegata. Esatto. Allora, partiamo dalla società di manutenzione, eh, so perfettamente qual è la situazione dei, dei lavoratori di Cork Cor che so, eh, come tutti sapete, è una società che si occupa appunto di manutenzione su strada dei, dei mezzi bus. Ci sono stati problemi perché Corpa sta pagando in ritardo eh, i lavoratori anche a causa dei ritardi dei pagamenti effettuati da Atac. Due mesi oh, mi corregga se mi eh, Tre dal, mesi. Al, ah, ma addirittura eh, tre siamo arrivati. Sì, circa, insomma, come eh si... Peggio ancora per eh, i lavoratori. Sì, assolutamente, quindi c'è cioè, un problema assolutamente, però eh, io ieri ho ricevuto questa delegazione di lavoratori USB in Campidoglio, verso la ripranzo, ho raccolto tutte le loro istanze, ho promesso loro che mi sarei occupata direttamente di verificare se Atac avesse pagato uh, le scadenze indicate eh, a Corpa. Quindi io mi sono presa questo impegno, e evidentemente però i lavoratori hanno preferito occupare tutto l'assessorato ieri e durante il pomeriggio anche eh, a, a seguito di un mio intervento c'è stata una lettera ufficiale di ATA che qui si impegnava a pagare entro fine mese circa un, insomma, una città importante eh, a Corpa e poi c'è un, anche un'email in cui Corpa si impegna a sua volta a girare questa, questa parte per, per il pagamento di due stipendi. Quindi onestamente la, la protesta di oggi eh, faccio più fatica a, a, a concepirla perché dall'amministrazione è stato mandato un segnale molto importante e da qui, ripeto, a fine mese ADAC avrà pagato interamente tutti i debiti che, aveva nei che avrà nei confronti di. e che idea si è fatta secondo lei perché non sono state ehm, eh, soddisfatte evidentemente le persone che io, hanno manifestato oggi io i lavoratori li capisco perché sono esasperati un lavoratore che non percepisce stipendio è un lavoratore arrabbiato giustamente quindi capisco anche la loro insofferenza e il fatto che possano non credere alle promesse, sappiamo che in passato sono state fatte tante promesse che sono state spesso disattese però io sono sicura eh, che anche attraverso la supervisione del, de, del Campidoglio e dell'amministrazione, quindi riusciremo a mettere fine a questa situazione. Oh, guardi, non me ne voglio, Assessore, però pronti via. Evidentemente è arrivato un messaggio nella medesima direzione al 3775 104 Una gentilezza, potreste chiedere all'Assessore quando i dipendenti della Roma TPL, gliel'avrei chiesto dopo, ma insomma siamo in cronaca, potranno avere le tre, i 305 euro annui che dalla 2009 attendiamo. Ovviamente nel 2009, ma neanche. Nella 2015 c'era l'amministrazione eh, 5 Stelle, però credo che in qualche modo chi arriva erediti anche... Certo. Eh, dai, in realtà entriamo un po' troppo nel tecnicismo se eh, diciamo, devo spiegare questa cosa, però sono delle partite che dovrebbero arrivare dal, dalla regione, delle anticipazioni, però ecco, oh, su questo già ho spiegato loro che eh, in effetti c'è un problema di trasferimento da, da, da fondi regione-comune e eh, per cui queste cifre erano state riconosciute per un certo periodo e non per il successivo. Ecco. Però ecco, su Roma TPL vorrei ricordare che abbiamo fatto un lavoro molto importante per cercare di rimettere in carreggiata l'azienda e di far sì che i diritti dei lavoratori e degli autisti di Roma TPL fossero poi garantiti questo è un tema su cui siamo che è stato su... un tema ricorrente ah, poi sì, negli sì, ultimi sì, mesi no però abbiamo fatto un lavoro enorme da luglio ad oggi abbiamo cercato di garantire anche come è stato poi il pagamento delle tredicesime nel mese di dicembre, insomma stiamo cercando di riportare la situazione eh, al regime ovviamente, quindi capiamo anche bene l'esasperazione di queste persone che eh, vivono in questa eh, situazione spesso di incertezza ormai da tanti anni. Chiudiamo sul capitolo stadio per il sì. momento, sulla strettissima attualità, poi mandiamo, magari andremo più avanti anche su eh, note politiche, però vorrei insomma, parlare del trasporto pubblico e della città in movimento giustamente del suo assessorato e del lavoro che è stato fatto fino adesso ehm come la definisce la giornata di oggi per quanto riguarda il tema stadio semplifico in questo modo perché tanto tutti quanti conoscono la situazione. Il progetto è un progetto che sta andando avanti è un progetto che è adesso al vaglio dei tavoli tecnici per capire quali sono le ulteriori criticità sollevate o comunque aspetti migliorativi ecco chiamiamoli così di questo di questo progetto è chiaro che l'obiettivo di questa amministrazione è tenere fede a quello che è stato detto non vogliamo una città con colate di cemento non vogliamo una città in cui l'edificazione selvaggia che c'è stata in passato danneggi l'immagine e quindi la struttura proprio urbanistica architettonica di Roma però è chiaro che questo stadio è uno stadio che si può fare si può fare in maniera sostenibile in maniera quindi adeguata dando una cosa che la città sicuramente richiede quindi sappiamo che il cittadino ci tiene a questo stadio ma con tutte le procedure necessarie a mantenere un assetto di legalità e un assetto di eh, minore impatto ambientale possibile questo è il nostro obiettivo gliela faccio questa domanda perché sono un po' costretta a fargliela perché è ricorrente nei messaggi che arrivano c'è una divisione, una sorta di partiti li possiamo un po' definire in questo modo il partito pro stadio e il partito eh, a contro lo stadio parliamo della base di elettori anche di elettori del Movimento 5 Stelle di un programma che è stato a lungo decantato no? prima eh, che voi poi mh, ovviamente foste eletti, cominciaste a lavorare. Il fatto che pare che a questo punto lo stadio si faccia, si possa fare, in qualche modo va contro quello che è stato detto durante la campagna elettorale, perché lei ha utilizzato una parola che peraltro ricorre spesso certo. eh, per il suo assessorato, sostenibilità Assolutamente. e molti punti cardine che lei ha portato avanti in questi, me in questi mesi vanno nella direzione della sostenibilità, cosa rispondiamo a chi dice beh io però non mi aspettavo alla fine che questa giunta potesse di dire un sì, allora, il, ripeto, il progetto è un progetto che deve essere disegnato non nella logica della cementificazione e della edificazione selvaggia e senza pianificazione che c'è stata sempre, dire, oserei dire, negli anni a Roma. È un progetto che deve rispondere a certi criteri di sostenibilità, deve essere progettato per essere funzionale alla città e a, e a tutti i cittadini e non funzionale alle esigenze di pochi. Questo è il presupposto fondamentale. Quindi sostenibilità è intesa anche come una zona in cui eh, i cittadini potranno avere accesso in maniera eh, semplice. Sono infatti sul tavolo anche eh, una serie di eh, analisi tecniche su quelle che sono le migliori soluzioni per eh, eventualmente accedere allo stadio, quindi parliamo di eh, potenziamento eventuali di Roma Lido, insomma parliamo di una serie di progetti che sono proprio al vaglio per rendere questo, questo progetto appunto oh, quanto più bello e sostenibile ripeto. Anche per molto. quanto riguarda il trasporto certo, pubblico che graverà intorno, Assolutamente. Perché molti sostengono, allora quel tipo di trasporto pubblico che dovrebbe essere realizzato eh, se ovviamente lo stadio, dovesse, lo stadio dovesse essere fatto, comunque in teoria andava fatto per la nostra città. Ovviamente mancavano i soldi. In questo modo in questo modo si otterrebbe la possibilità di avere delle migliorie ma in realtà sì allora sbaglio a fare questo ragionamento sbaglia chi fa questo ragionamento? Il progetto sulla infrastrutturazione per la mobilità su Roma è un progetto che va fatto ripeto a prescindere poi è chiaro quella è una, è una zona della città abbastanza complicata perché è una zona in, insomma, in cui c'è anche una, uh, un degrado abbastanza importante proprio su quell'area dove Come no. eh, andrà a insistere lo stadio per cui diciamo, si teme un intasamento no? Inevitabilmente quello, però, a meno che non delle, vengano delle fatte. delle procedure anche che riguardano non sia la mobilità eh, pubblica sia anche la mobilità privata eh, chiaramente ci sono delle, eh, degli equilibri da dover rispettare per far sì che l'opera sia proprio di interesse per la, per la città e per la collettività ha detto lei interesse pubblico interesse perché proprio pubblico. qui il sindaco Raggi no, disse su questo, questa, queste due parole magiche ehm, così. su questo esattamente eh, l'idea importante è che sia un progetto per la città questo è che i cittadini ci chiedono, che vogliamo fare, però senza, ripeto, avere quelle situazioni di speculazione edilizia che c'è stata in passato. Questo è da evitare. Grazie per aver risposto intanto a queste domande, stanno arrivando, ma me lo immaginavo, insomma veramente tanti messaggi alle 377504500 e facciamo un po' un passo indietro perché mi sono andata a rileggere quando lei è arrivata, è stata eh, nominata assessore alla città in movimento e venne subito scritto a ah, Linda Meleo viene assegnato probabilmente uno degli assessorati più pesanti, certo. più importanti, più difficili, più complicati e c'è l'ATAC di mezzo e c'è il cittadino che non è mai contento. Attento, giustamente perché il trasporto pubblico è lento, ci sono pochi mezzi, non funzionano bene, non sono molto puliti, la gente non paga il biglietto. Da dove ha cominciato e fino adesso dove è arrivata? Allora, quello che posso dire, l'ho detto in tante circostanze, è che la situazione che ho trovato è stata una situazione, posso dirlo senza problemi, drammatica. Drammatica sotto ogni punto di vista, sotto il punto di vista dell'ATAC quindi con tutti i problemi che sappiamo quindi un trasporto pubblico insufficiente rispetto a quella che è la domanda eh, autobus che passano poco e poco di frequente quindi sul discorso ATAC quello che ho trovato è un'azienda ridotta a pezzi questo lo dico senza, senza difficoltà con un debito manutentivo enorme che riguardavano sia il discorso metropolitano ma sia anche i bus di superficie quindi il lavoro che è stato fatto all'inizio è stanziamo 18 milioni quelli stanziati ad agosto e cominciamo a lavorare subito sulla parte pesante quindi sulle infrastrutture e questo è stato fatto. Cominciamo a sbloccare quello che è sbloccabile sotto il profilo dei bus superficie, questo ci abbiamo lavorato tantissimo durante tutto il mese anche d'agosto e settembre, io in prima persona abbiamo sbloccato la procedura per l'acquisto dei 150 bus che era fermo, vorrei ricordarlo da marzo, quindi questa è stata un'azione quasi di forza. Abbiamo è andata anche... un po' a lei su questo eh, tema sì. perché c'è chi dice no, in realtà quei bus eh, arrivano dal caidà, passato, poi avete ribattuto, no? no, gare... li abbiamo sbloccati quei soldi, però i bus, perché quella era una gara già giudicata sì. però era da, da marzo circa che non era stata sbloccata per cui i bus non potevano arrivare eh, in azienda, quindi attraverso una serie di, di, di procedure abbiamo sbloccato anche questa partita, abbiamo fatto anche operazioni piccoline, se così po possiamo dire, ma significative, ricordiamo il prolungamento dell'otto, abbiamo istituito queste, eh, questa nuova corsia preferenziale per dove passa il 51 Express quindi sì, insomma abbiamo cercato da, un um, paio di mesi forse sì, sì certo. cioè a partire da una situazione che era disastrata stiamo cercando di ricostruire mano a mano tutti gli aspetti attraverso anche un'attività di programmazione che è in corso e che riguarda anche eh, un tema che Roma in realtà nel corso degli anni ha tenuto un po' in disparte che è quello della ciclabilità e nei, negli ultimi penso 3-4 forse anche 5 anni la ciclabilità è stato un tema un po' al margine si, si pensava che la bici fosse soltanto un mezzo per passeggiare la domenica, per farla passeggiata sui fori, invece questa amministrazione intende investire tantissimo sulla riciclabilità la vita è rendendo... che, se non, non sbaglio, <ride> all'interno del bilancio di previsione, una ventina Approvato, di milioni sì. di euro sono destinati. Forse mm, esatto, abbiamo una serie di interventi giusto? che riguardano oh, la realizzazione di, di piste ciclabili. 14, lungo, 14 la, forse la ecco l'ero appuntato anche perché lei era già intervenuta proprio su questo tema. Esatto. I nostri esatto, microfoni esattamente. Di cui una la vorrei ricordare importantissima, la ciclabile su Vietuscolana, che modificherà completamente però anche l'assetto di viabilità del, del, del, della via. Sarà anche un'occasione per riqualificare. lei ci disse ce di l'hanno chiesto i cittadini ce l'hanno chiesto i cittadini esattamente io personalmente tutti i giorni insomma eh, vado su Via Noventana negli ultimi 4-5 anni ho visto che il numero di bici ad esempio su quella di elettrice è aumentato tantissimo quindi c'è una risposta da parte della città che fino adesso però è una domanda scusate ma fino adesso non era stata ancora soddisfatta quindi noi vogliamo far sì che il, citt che il cittadino romano possa dire ok oggi vado al lavoro in bicicletta perché mi è possibile farlo e quindi questo attraverso una serie di progetti che passano per Tuscolana ma anche per aver sbloccato la ciclabile e Sovielomentana, per aver portato avanti il progetto del Grab e qui darei una piccola anticipazione, insomma eh, arriverà a breve eh, mm. un, un decreto del Ministero in cui approverà la prima parte di finanziamenti per il Grab, quindi insomma eh, il progetto sta andando avanti. a breve Così, noi lanciamo una notizia e diciamo, la diamo proprio per bene? Eh, in, in via informale, ma è stata eh, No, no, in, no, no ecco, siamo quindi, <ride> A, a breve penso sia una questione di giorni comunque. E, e anche su questo stiamo portando avanti. Perché eh, anche lì questa partita, è dirlo, partita. Possiamo dirlo: abbiamo grande. sbloccato qualcosa che si ereditava diciamo dal recente passato, perché era un altro progetto sul quale ci si basava esatto. e adesso arriva a compimento. Però l'abbiamo anche personalizzato, perché rispetto a quella che era la possibilità, eh, tutti i nostri tecnici si sono messi al lavoro per cercare un percorso che fosse sia adeguato all'idea di Grab come percorso che può utilizzare anche il turista ma anche come percorso appunto che serva che sia funzionale a quello che ho detto prima quindi che, che il cittadino romano dica vado voglio andare al lavoro utilizzando il grab lo posso fare anche perché poi lo collegheremo anche ad alcuni punti nodali della città ci sarà anche un collegamento tra termini e la prima parte del grab eh, di, di, di quel lato di città, quindi insomma stiamo pensando anche a una rete che è connetta un po' tutto, tutto questo punto e secondo di vista. lei questo tipo di realizzazione quando potrebbe vedere l'alba? Perché giustamente lei Mm, ho riascoltato proprio recentemente una, una sua conferenza stampa credo sì. di un paio di mesi fa e giustamente lei faceva riferimento ad un progetto di sostenibilità che bisognasse guardare al futuro no? esattamente Benissimo. però chi prende l'autobus tutti i giorni? Indipendentemente che abbia voglia di farlo mettendo su anche una bicicletta o che voglia andare a lavorare semplicemente con la bicicletta lei lo sa benissimo insomma quali sono i problemi di ordinaria amministrazione sui quali mettere mano? Allora, eh, sicuramente noi poi stiamo cercando di progettare una mobilità a 360 gradi. quindi intervenire sulla nostra questione del trasporto pubblico locale, ripeto, abbiamo trovato un'ATAC a pezzi con eh, di fatto una mancata pianificazione e programmazione industriale che andava avanti da almeno un anno e mezzo o due. Quindi questo ha posto dei problemi eh, molto molto importanti su come cercare di, di salvare l'azienda e di rilanciarla. Io quello che poi dico anche sul dibattito pubblico-privato, qualsiasi azienda privata che avesse avuto il livello di investimenti che ha avuto ADAC negli ultimi anni, investimenti chiaramente voluti dalle amministrazioni precedenti, sarebbe stata già. Eh, sull'orlo del baratro quindi a maggior ragione mh, ATAC che è un'azienda che svolge questo tipo di attività per cui il dibattito pubblico privato in questo caso è privo di senso perché in mancanza di investimenti un'azienda non va bene se è pubblica se è privata se è mista quindi questo però l'obiettivo nostro è proprio quello di cercare un piano eh, di, ri, di risanamento dell'azienda che passa anche eh, attraverso una di investimenti investimenti che sono mancati. Studio ancora in diretta con l'assessore Linda Meleo e allora doveva la risposta assessore a questo messaggio devo dire piuttosto dettagliato eh, lo ripeto per chi non l'avesse ascoltato perché l'assessore ovviamente se l'è ben appuntato in mente vorrei sapere quale futuro assetto societario è previsto per il comparto mobilità ATAC agenzia della mobilità in Roma Roma metropolitane sappiamo le difficoltà che ci sono eh, per Roma metropolitane so che la competenza è in parte sua ma è anche ovviamente dell'assessore Colombanna e e prima o poi l'assessore Colombanna dovrà poi fare un'intervista di questo tipo perché da lui pendono migliaia e migliaia e migliaia a questo punto di posti di lavoro a quanto pare è così no Assessore? Sì certo allora l'idea è di razionalizzare certamente il numero delle società eh, che sono in capo a Roma Capitale sia come partecipazione sia anche proprio eh, di riorganizzare l'assetto di alcune, di alcune società. Allora io personalmente appunto ho gestito queste tre eh, certamente ATAC rimarrà una società a sé stante questo mi pare evidente e sul quale stiamo cercando di capire come dicevo prima di effettuare un piano industriale costruire un piano industriale che consenta all'azienda di rimettersi in marcia e di essere anche più competitiva insomma di eliminare tutte quelle sacche di inefficienza che eh, me che la è. traduce praticamente questa cosa assessore Il perché ogni volta dice... che si dice questa cosa si teme la privatizzazione. No, No, no, no, quello per carità, l'ho già Oppure... detto prima, assolutamente, mm. qui lì si tratta semplicemente di riorganizzare i processi aziendali e di rimettere in moto la macchina degli investimenti. E la razionalizzazione passa attraverso oh, tante misure, eh, passa attraverso un uh, incremento anche del, dell'uso di quelle risorse al momento sottoutilizzate, parlo anche di risorse umane mm. ovviamente quindi di, dei lavoratori. Eh, si tratta anche di eliminare gli sprechi in termini di costi, si tratta di eliminare quegli appalti esterni che nel corso oh, degli anni hanno comportato spese eccessive nei confronti eh, dell'azienda, io parlo anche ad esempio insomma, del discorso delle, dei pneumatici, sì. questa attività adesso è stata reinternalizzata in azienda Ma questo eh, è un tasto molto, molto interessante perché credo che proprio dall'interno dell'ATAC indipendentemente dalle sigle sindacali di appartenenza ci sia chiaro questo messaggio, riportare il discorso degli appalti all'interno, quindi è una vostra battaglia? Assolutamente è una vostra battaglia perché poi molto spesso eh, l'analisi la, la, sul campo si è rivelata eh, sbagliata rispetto a quella teorica cioè abbiamo visto che la, ehm, come dire, il ricorso al mercato non è stato così efficace, anzi è stato più costoso rispetto alla, alla vera attività all'interno dell'azienda ed ricordo, è stata buona in questo modo perché invece eh, più costosa di conseguenza eh, eh, più costosa ci si è lucrato senso, eh, che evidentemente è stata eh, meno conveniente rispetto mm. a quello che ci si aspettava ecco, io dico questo, è stato anche un campo oh, per alcune aziende di eh, creare delle, delle piccole situazioni eh, diciamo di mh, come dire anche di affidamenti diretti nel corso degli anni passati ovviamente che poi comportano tutti i rischi che sappiamo in termini di antievoluzione quindi questa attività ha diverse criticità ricorsa al mercato non sempre funziona e quindi a questo punto alcune attività critiche penso sia giusto e doveroso averla all'interno dell'azienda io poi ricordo che fino a guardi il la risposta al messaggio che è appena arrivato delle diciotto ecco, e Esatto. Anche volevo oggi. chiedere all'assessore separata che venisse preso seriamente in considerazione il tema delle internalizzazioni non potrebbe essere un valido aiuto di rilancio anche perché poi vorrei per ricordare che l'azienda fino a 10-15 anni fa aveva al proprio interno una officina uh, dei meccanici che erano bravissimi che e che facevano un lavoro molto molto importante, che poi nel corso del tempo attraverso queste esternalizzazioni è andata via via sparendo, quindi l'obiettivo è quello anche di recuperare le maestranze, di far sì che Atac ah, ridiventi un gioiellino, se così possiamo dire anche sotto il profilo eh, meccanico e della manutenzione. Tornando invece poi al discorso di Roma Etropane e Roma Servizi, è chiaro che allora, per la città di Roma noi abbiamo sicuramente un piano per quanto riguarda le infrastrutture pesanti quindi parliamo di metropolitane, tram eh, ci stiamo lavorando e a breve poi li sottoporremo anche al tavolo del, del Ministero insomma su questo sappiamo che per effettuare delle opere così importanti c'è bisogno di un sostegno eh, economico e finanziario anche da parte eh, dello Stato eh, quindi anche io personalmente sto lavorando su un piano per la città un piano che prevedrà quindi eh, sia eh, dei prolungamenti linee metro esistenti prevedrà anche un progetto importante e innovativo come la Funivia la Funivia su cui stiamo andando avanti molto velocemente tra l'altro abbiamo anche effettuato delle interviste ai, ai cittadini telefoniche che hanno dato una serie di risultati che poi insomma diffonderemo non a le breve. sembra un po' paradossale, gliela faccio anche un po' sì. provocatoriamente, no? Perché vede, arriva questo messaggio, lo vado a riprendere, non è sulla Funivia l'ha appena citata, però è su tutti i giorni faccio 70 km tra andate e ritorno per andare a lavorare, meno male che mi fanno delle piste ciclabili, scrive Ma, Andrea poi magari iconico. si sentono, esatto, si sentono non allora. menzionare quest'altro progetto che magari è futuribile dicono ma scusate quando lavoriamo sul presente piuttosto che sul questo futuro però ve l'ho già detto cioè il discorso allora se vogliamo cambiare il volto della mobilità in città non possiamo pensare soltanto ad ATAC che è sicuramente il problema principale io questo ce l'ho ben chiaro infatti le misure le stiamo adottando però la mobilità va pensata in ogni sua forma quindi anche perché l'intermodalità fa anche lo spostamento quindi parliamo la, della pista ciclabile parliamo eh, di un tram parliamo di una metro parliamo di bus eh, Bus, parliamo anche di car sharing, di carpooling insomma la mobilità va vista eh, nella sua essenza a... cioè lei Come dice, io tutto sommato devo chiedere anche un sacrificio mentale oltre che materiale e fisico ai cittadini di Roma perché se non si cambia passo, non si cambia mentalità magari i risultati non tra un mese, tra due, tra sei mesi magari neanche tra un anno però noi tra tre anni se riuscissimo a fare A più B più C più D ci rimettiamo in moto assolutamente. Il problema è forse idea. è saltare l'ostacolo di adesso. È chiaro che anche per il trasporto pubblico locale per Atac il miracolo oh, non si può fare in sei mesi ma neanche in un anno. Un'azienda per ritrarna ci vogliono almeno 3-4 anni se si fanno politiche serie. Però passo passo noi contiamo attraverso l'acquisto poi anche di, di bus, perché poi è questo di cui si tratta, recuperare bus o comunque acquistare nuovi bus. Ci stiamo mettendo in campo per, sfruttando anche in realtà dei, dei, dei fondi che sembravano essere essere persi, parlo ad esempio dei 15 bus che arriveranno ad a Ma Ma sta cosa che vuol dire perché questo è un veramente un mistero, quando voi dite fondi che sembravano persi, perché a noi cittadini ma anche a noi cronisti sembra veramente atroce questa cosa allora, cioè dove spesso. si scovano e come si scovano e come si sbloccano vi parlo dell'acquisto ad esempio di questi sì. eh, 15 bus con i sì. fondi da giubileo, quei fondi non erano stati gestiti da maniera adeguata quindi se non l'avessimo avessimo spesi entro novembre eh, sarebbero tornati a livello governativo, a livello statale sì per cui si è fatto un lavoro enorme per cercare di tenere queste risorse che non sono andate soltanto alla mobilità e ricordo parte di queste hanno riguardato l'acquisto di questi 15 bus che arriveranno a maggio ma anche le parte delle attività di manutenzione e delle, de, delle linee metropolitane per una piccola parte però comunque va bene parte per la riqualificazione di alcune, eh, di alcune vie principali insomma eh, queste risorse se non si fossero utilizzate entro quelle scadenze sarebbero andate perse oppure quei fondi che ho trovato nel cassetto 400 mila euro circa, che, che non sono una grande cifra, questo è chiaro però anche quelli erano fermi dal 2010 quindi perché pur avendo risorse non vengono utilizzate questo mi pare veramente un grande paradosso quindi accanto al lavoro che si sta facendo si sta cercando appunto nei cassetti se ci sono altri fondi e tra l'altro rispetto a questi 400 mila euro eh, ne stiamo per trovare insomma ho, ho idea che ne arriveranno qualche altre centinaia di migliaia ma... E dove potrebbero essere investiti nell'immediato? Nell'immediato per, per piccoli interventi che però sono significativi... Ad esempio guardi quindi le faccio le piccole... due o tre per... esempi perché arrivano tanti messaggi, molti sono tecnici e non so se poi effettivamente a rispondere, quando verranno risolti i disservizi con le linee a bus corto tra cui 0,29 e 115 che servono due ospedali si tratta di linee sospese per diverse ore al giorno, poi evidentemente qualcuno non è rimasto soddisfatto della risposta su Roma Metropolitana. le arrivate. corse di collegamento dai per la rimestata che vengono pagate come servizio ma non effettuano tutte le fermate allora, sul discorso da dove, da dove inizio? Sulle vetture corte quello è un problema eh, che a e che stiamo monitorando, c'è stata anche una riunione in dipartimento proprio due giorni fa sul tema, chiaro che debbano essere effettuati degli investimenti per l'acquisto almeno di 30-40 eh, vetture, poi ok, capiremo bene con quale, con quale formula, per cercare di andare a eh, servire meglio le zone che, che possono essere transitate soltanto da autobus di, di dimensioni più piccole perché 7 metri, 9 metri sono quelli un pochino più piccoli quelli rispetto agli autobus standard e quindi insomma le attività sono tantissime e su, su ampia scala però dobbiamo sfruttare, visto la ristrettezza anche delle eh, casse del comune purtroppo questo abbiamo trovato e questo ci dobbiamo tenere e sfruttare tutto l'esistente e poi programmare per fare delle opere per il futuro questa è la mia visione, le opere ripeto sono tante riguarderanno anche prolungamenti ripeto di linee metropolitane con diverse soluzioni riguarderanno tram però per questo è stato necessario anche questi, eh, questo lasso temporale di, di sei, sei mesi e mezzo per eh, cercare di, di, di, di risolvere i problemi perché io vi assicuro che tutto quello che ho toccato eh, quando sono arrivata in dipartimento mobilità e trasporti è stato un caos non c'è nulla che andava veramente bene per cui il lavoro che si sta facendo e che forse il cittadino non riesce a vedere è stato anche un lavoro di riordinare e di rimettere un po' a tutto quello che non va quindi diciamo l'accusa di immobilismo viene... sicuramente vi viene addossata spesso e volentieri che però è una immobili... falsa accusa, una falsa accusa? Eh, io vi garantisco che per far muovere una macchina come Roma io ho trovato provvedimenti che erano fermi da anni quindi eh, immaginate che cosa significa poi mettere le mani su qualcosa che è fermo da anni. Insomma, quindi io su so questo ci tengo a dirlo, perché sono tante, tante, tante le attività che stiamo facendo, alcune delle quali ovviamente il cittadino non può vedere, però stiamo riportando a Roma la legalità che non c'è stata negli ultimi anni, evidentemente. Oh, siamo quasi per terminare la chiacchierata con lei, in realtà avremmo, le strappo una promessa che torna sì, breve certo. e che magari la prossima volta apriamo anche un pochino di linee e riusciamo a rispondere direttamente proprio ad alcune certo. domande che sicuramente vede quanti ne sono arrivate che le vogliono sì, rivolgere infatti, eh, i nostri ascoltatori e veramente vi ringraziamo per come avete intasato il nostro centralino cioè, degli sms al 775 104 500, io però non la posso far andare via senza, senza almeno averle fatto fatto un paio di domande di natura politica, perché non ci nascondiamo dietro un dito eh, tutto quello che è accaduto in queste settimane, molti sostengono anche per colpa, molti della vostra giunta, piuttosto che consiglieri, piuttosto che esponenti politici, c'è un nuovo posto insomma pubblicato oggi del vicepresidente della Camera, lo riguarda personalmente eh, per eh, ovviamente le questioni relative a Marra c'è un posto molto critico nei confronti della stampa, però io vado un pochino più vicino alla questione Berdini perché io ho letto un suo posto di due o tre giorni fa anche in difesa proprio della sindaco Raggi a proposito del, del titolo che fece il quotidiano libero e quindi Vittorio Feltri la sua pazienza al posto di Virginia Raggi sarebbe già finita? Guardate, La, la sindaca è su questo già eh si è, è espressa normalmente. In qualità di amministratrice di una città di, come Roma Capitale ha preferito valutare adesso o, tutte le attività che l'assessorato all'urbanistica e ai lavori pubblici ha effettuato in questi mesi per effettuare una valutazione da amministrativa, quindi da, da soggetto che è responsabile di una città. Chiaro poi che le dichiarazioni eh, dell'assessore Berdini eh, onestamente hanno sorpreso tutti, me è inclusa. E, da parte della, insomma, durante le nostre riunioni di giunta lui non ha mai esternato queste, queste perplessità non ha mai effettuato come no voglio sperare genere. perché altrimenti se no, avesse però, continuamente esternato queste cose ma qualcuno le avesse ascoltato non avrebbe detto ma come un professionista se ha dei problemi se un professionista dei problemi lavora per la città i problemi li mette sul tavolo e li risolve questo dovrebbe fare un professionista se peraltro non fa, parliamo di un noto urbanista di un con un pedigree importante un curriculum importante anche da un punto di vista politico quindi, no? esattamente quindi. proprio perché sul tavolo questi temi non sono mai stati eh, posti evidentemente questo ha lasciato tutti molto molto sorpresi perché il clima che c'è in Giunta e anche con l'Assemblea Capitolina è un clima di completa eh, collaborazione e di confronto veramente, come dire, franco e, e leale, per cui questo ha lasciato tutti veramente di stucco, anche perché le parole dell'assessore usano sempre di grande stima nei confronti della Sindaca, nei confronti dell'operato della Sindaca, della Giunta e di tutta l'Assemblea Capitolina, quindi ripeto cioè, Secondo lei è operato da sorpresi. politico e non da professionista? Cioè lì c'è del dolo eh, perché allora, adesso noi abbiamo avuto la possibilità di parlare direttamente con il Cronista della stampa, poi tutti quanti avete riascoltato l'audio, noi compresi. Insomma, eh io ripeto: quello che posso dirvi è che ha lasciato tutti veramente, inclusa, sorpresi perché. Eh... La linea di questa giunta sarà sempre quella, se ci sono problemi ci confrontiamo perché stiamo lavorando per la città, quindi la nostra missione è di portare avanti, di far riemergere eh, la città eh, dal, dal buio in cui l'hanno collocata negli ultimi 5-6 anni soprattutto, ma evidentemente eh, questo non è stato un atteggiamento che è stato condiviso da, dall'assessore, ripeto, se ne poteva eh, parlare se ci fossero stati problemi. E adesso che se ne sta parlando, gioco forza più liberamente perché ovviamente è venuto quasi tutto fuori quasi perché a questo punto ci possiamo aspettare anche altro è adesso che se ne parla molto più liberamente eh, lei ha detto si sta facendo un lavoro sul lavoro scusate il visticcio di parole dell'assessore Berdini quando noi cronisti diciamo Berdini alle ore contate l'assessore Berdini è a tempo porterà avanti probabilmente il suo lavoro ma insomma è fuori dalla giunta politicamente è fuori dalla giunta questo la sindaca ha già eh, espresso la sua posizione in più occasioni negli ultimi giorni, quindi diciamo, è lei che sta governando tutto il processo, come è giusto che sia essendo la sindaca di Roma? Grazie. <ride> non le posso strappare di più, ci ho provato ovviamente, ma questo, questo è il mio lavoro. A proposito, quello che ha scritto, l'avrà letto il vicepresidente della Camera oggi, che di nuovo ovviamente ha messo me in mezzo anche un po' la questione del Partito Democratico, perché si vena da una direzione dove mi pare che la scissione sia già maturata no? però il riferimento alla stampa la trova d'accordo? guardi poi allora è chiaro che eh, insomma tutto quello che eh, le, le riflessioni che c'è da fare anche sugli organi di informazione sono riflessioni eh, come dire, che anche un cittadino semplice riuscirebbe a carpire e eh, ci sono insomma, una serie di notizie che io parlo anche per me che quotidianamente io vedo delle notizie di oh, questa è una novità dico, me la, la bufala loro. più bufala che è stata scritta nei suoi confronti ma ad esempio quando si disse che Ho io detta, volevo detto anche noi, eh. <ride> quando si disse che io volevo riaprire i, i fori imperiali altra traffico privato, insomma, questa è una cosa che fa piuttosto sorridere. È vero, è vero, perché l'abbiamo eh, intervistata in quella esatto. circostanza. O oh, anche l'ultima notizia, c'era l'ultima che diceva che eh, si sarebbero dati dei bonus ai vigili urbani che avessero incrementato il numero delle multe, sì. insomma. Queste abbiamo queste parlato anche di quella. pensioni ovviamente ma là no, più che altro l'abbiamo temuto, insomma, no, noi perché noi no, la esatto. doppia fila la facciamo, parcheggiare parcheggiamo male, non, non tanto le multe e non le paghiamo, è... quindi può piacere <ride> che però ci sia questa inventiva, questa capacità eh. Insomma, anche fantasia, un esercizio intellettuale anche questo Assessore Meleo è stato un piacere averla con noi la promessa gliel'abbiamo strappata torna certo, presto e ovviamente apriamo anche le linee con gli ascoltatori perché molti ovviamente hanno fatto domande ma molte domande sono rimaste senza risposta non, non vi arrabbiate con me insomma né con l'assessore Meleo, grazie ancora e buon lavoro grazie, grazie a tutti